Va bene, allora, oggi spero che siate belli riposati, svegli, perché iniziamo forse eh, l'argomento più ostico di tutto il corso, eh, quindi dimenticatevi che è cambiata l'ora, che c'è stato il weekend, diciamo è l'una del lunedì, quindi si può essere svegli. Um, ci staremo un paio di settimane su questo argomento qua che è la ricorsione che effettivamente è quello che ci permetterà di fare un salto in avanti del tipo di algoritmi che realizziamo che non saranno solamente algoritmi io li chiamo di tipo eh, anagrafico, cioè finora abbiamo visto dei programmi in cui hai dei dati, li prendi li salvi, li modifichi, li, li cancelli li aggiungi eh, la noia ci assale essenzialmente nel fare queste cose perché alla fine di, di eh, sì, c'è molto lavoro di gestione dati, ma nulla di intelligente da fare, no? Invece, adesso cominciamo a, a chiederci no? come possiamo non solamente gestire dei dati, ma permettere al, ehm, al, al programmi, no? di, agli algoritmi che realizziamo di eh, trovare delle soluzioni, hm? trovare delle soluzioni po più possibili e ottime rispetto a certi problemi. Hm? Eh, Qualcosa di questi concetti ovviamente li avete già da, dal corso di ricerca operativa, però qua chiaramente ci focalizziamo sull'aspetto legato alla programmazione. Ehm, e quindi c'è questo tema della ricorsione, che è l'implementazione, no? attraverso un linguaggio di programmazione, di una strategia di ricerca e soluzione di problemi, diciamo cosiddetta, divide di, e timpera. No? Eh, questa tecnica della ricorsione, no? che poi noi impareremo no? come gestire proprio a livello di, di linguaggio come impostare, eh, parte da un'idea eh, tutto sommato abbastanza semplice, che eh, se devo risolvere un problema troppo complesso, troppo grande, la cui dimensione è troppo grande, oppure i cui vincoli sono troppo elevati, per cui diventa complicato, Ehm, diciamo così a trovare semplicemente una soluzione una delle tecniche è cercare un metodo per eh, ridurre il problema ridurre la dimensione del problema un problema troppo grande lo divido in due problemi più piccoli con la speranza che il problema più piccolo sia più facile da risolvere di un problema più grande e se non mi basta ancora questo problema più piccolo lo dividerò a sua volta ulteriormente in altre due parti e così via Quindi, Tutte le volte che sono di fronte a un problema che da solo non riesco a risolvere, cerco di capire se riesco a trasformarlo in, un in una serie, in una collezione di problemi più semplici. Ciascuno di questi problemi più semplici poi ovviamente andrà risolto. E una volta che ho la soluzione di questi problemi più semplici, in qualche modo dovrò riuscire a dedurre dalla, dalle soluzioni dei singoli problemi semplici qual era la soluzione globale del problema grande. Questa è l'idea. Cos'è questo? Mi dà un metodo per esplorare sistematicamente tutte le alternative possibili. Eh, io potrei decidere di capire magari tutti i modi possibili in cui potete sedervi in questa stanza. Quanti sono, quali sono, qual è quello migliore, eccetera eccetera. Ok, ma prima, poter vedere, prima di poter decidere qual è quello migliore, eh, devo riuscire a esplorare almeno elencare tutte le possibilità, poi magari non tutte, alcune vedremo che sono inutili, ma devo avere un meccanismo per elencarle sistematicamente, e però devo avere un metodo operativo per poterlo fare. Allora se voi avete fatto diciamo, un po' di calcolo di probabilità nei corsi di matematica, mi dite, ah sì, perché collocare, non so quante siete, 70 persone in 120 posti, si fa col coefficiente binomiale 70 su 120, insomma c'è il conticino da fare e ti dà un numero, ti dice quante sono le posizioni possibili in cui le persone si possono sedere in questa stanza. Va bene, dopo che ho il numero però, cosa me ne faccio? Qual è la condizione migliore sulla base, che non so, di quanto più facilmente riuscite a vedere il proiettore, oppure se siete vicini ai vostri amici, oppure inventate un criterio che vi permette di dire che una soluzione è migliore di un'altra. Allora io so che ci sono, non so, miliardi di soluzioni, So dirti quando una soluzione è migliore di un'altra, ma poi come faccio a trovare qual è quella migliore? Beh, un modo molto brutale è provarle tutte. Ma anche solo provarle tutte significa essere capaci a generarle tutte, elencarle. Allora, la ricorsione ci dà un metodo semplice per poter elencare sistematicamente un insieme anche molto ampio di soluzioni. Ad esempio, in questo caso la ricorsione direbbe, beh, se devi sistemare 70 persone in un'aula, comincia a risolvere due problemi. Il primo problema è il sistema una persona, l'altro problema è il sistema nel 69. Un po' sbilanciati. Però quello di sistemare una persona è facile, la faccio sedere in tutte le sedie possibili e immaginabili, libere. Quello del 69 è ancora troppo compl complicato, a sua volta lo spezzerò in due sottoproblemi e così via. Questo è un po' la, il ragionamento che stiamo cercando di fare. Cioè, cercando di affrontare problemi che da soli non sapremo da che parte iniziarle, e beh, decidiamo un lato da cui iniziare, e abbiamo un meccanismo di, di, di programmazione che ci permette di gestirli. Eh, poi c'è un, un altro motivo per cui si può usare la ricorsione, che è quello della gestione di strutture dati che siano intrinsecamente ricorsive. Ma quando parleremo di grafi lo capiremo meglio. Quindi, quando, cosa vuol dire ricorsione? Che cos'è? Quando si, si, si parla di ricorsione, ogni qualvolta io ho una funzione o un metodo di una classe, che richiama se stessa, cioè all'interno del corpo del metodo c'è una chiamata al metodo stesso, o direttamente o indirettamente, cioè il metodo richiama un altro metodo, richiama un altro, che però alla fine richiama il primo, ok? Un termine, una funzione, un risultato che è definito in termini di se stesso, mm? come questa immagine qua, che noi vediamo sempre all'inizio delle lezioni, dove c'è lo schermo che contiene lo schermo, che contiene lo schermo, e così via. Allora, queste diciamo così, immagini che ci danno l'idea di una successione ricorsiva di elementi, purtroppo ci danno l'idea che sia una sequenza infinita di, di elementi. E noi, dovendo programmare qualche cosa che alla fine mi dà un risultato, non dovrebbe essere infinito, dovrebbe finire dopo un certo tempo e darmi il risultato, quindi dovremmo anche riuscire a gestire questo, non è solamente... Ehm, non basta dire una funzione che richiama se stessa perché altrimenti abbiamo creato un bel ciclo infinito di chiamate, Funzione che chiama se stessa, che chiama se stessa, che chiama se stessa, che chiama se stessa, chiama se stessa. andiamo avanti per 12 milioni di anni, ma non arriviamo da nessuna parte, no? Quindi il principio base è il meccanismo che, ci, che permette a una funzione di richiamare se stessa. Poi questo meccanismo molto potente, molto anche a volte selvaggio, va gestito, va domato e noi dobbiamo imparare a domarlo. Eh, non, non, questo speriamo che non sia vero perché altrimenti non ne usciamo da questa lezione. Allora, eh, il primo esempio che si fa spesso ma più che altro per ribadire il concetto eh, è quello del calcolo del fattoriale di una funzione. Dico che si fa come esempio perché nessuno sa non di mente implementerebbe mai un, il calcolo del fattoriale usando questo metodo quando basta semplicemente moltiplicare i numeri da 1n a con un ciclo. Però, se tu vai a vedere sui libri di matematica, i ai matematici piacciono queste cosette qua, in cui ti dice che il fattoriale di un numero è definito per definizione come il numero stesso moltiplicato il fattoriale del numero precedente, del predecessore di quel numero. Quindi questa è una definizione ricorsiva perché mi definisce fattoriale in termini di fattoriale. Quindi se so calcolare il fattoriale, lato destro, allora so calcolare il fattoriale lato sinistro. Cos'è che mi fa dire che non è un circolo vizioso questo? È che sul lato destro il fattoriale che devo calcolare è di un ordine inferiore rispetto a quello del lato sinistro. Quindi in qualche modo ho espresso un problema in termini di se stesso, ma più facile. In questo caso è più facile di 1, di unità da n, sono un po sceso a n-1. Ma, ma a questo punto mi dà già un'idea che se n non lo so risolvere, o meglio, saprei risolvere n se sapessi risolvere n-1, allora posso dire che saprei risolvere n-1 se sapessi risolvere n-2, e saprei risolvere n-2 se sapessi risolvere n-3, e così via. Per fortuna i matematici si sono ricordati di mettere anche un tappo a questa progressione, dicendo che se per caso arrivi a 0, 0 fattoriale fa 1, e non devi andarti a chiedere, fare, perché sennò sarebbe un po' antipatico, fare 0 moltiplicato il fattoriale di meno 1 hm? violerebbe una mezza dozzina di regole aritmetiche quindi ho bisogno di due cose una regola di ricorrenza qualcosa che mi esprime un problema in termini dello stesso problema più piccolo e una condizione di terminazione qualcosa che mi dica quando è che il problema è abbastanza piccolo da poter essere risolto semplicemente guardandolo in faccia queste cose le posso codificare. Io potrei benissimo creare un metodo che si chiama calcolo del fattoriale ricorsivo, che riceve un numero n, che può fare due cose. Se il problema che mi hanno dato a calcolare è semplice, cioè sono già nel caso semplice, n uguale a 0, mi hanno chiesto di calcolare il fattoriale di 0, vabbè il risultato è 1. Negli altri casi, calcolo il fattoriale di n-1, che qualcun altro sa calcolare, poi che questo qualcun altro sia di nuovo io, non mi interessa. E poi, una volta che ho il risultato del fattoriale di n-1, lo moltiplico per n e restituisco il risultato. L'unica cosa strana è che questa funzione fattoriale ricorsivo che io chiamo qua dentro nell'implementazione del mio metodo, è di nuovo il metodo stesso. È un'altra istanza, un'altra invocazione del metodo stesso, il quale non sa nulla di me. Lui si vede eh, diciamo così, ricevere il numero n-1 e dice: Allora, questo n-1 qua è uguale a 0, se sì, ritorno 1, altrimenti chiamo un'altra funzione, che poi sono sempre io, fa lo stesso, ma non lo so. Chiamo un'altra funzione che mi calcola -2, il fattore di n-2, e va avanti così. Quindi abbiamo una funzione che richiama la stessa funzione, un'altra copia della stessa funzione, un'altra istanza della stessa funzione, che avrà dei parametri attuali diversi, cioè il valore di n nella prima, seconda, terza, quarta invocazione annidata, sono diversi, cambiano, che avrà il valore delle variabili locali diverse, ok? Quindi il result della prima funzione è diverso da quello della seconda, se è diverso da quello della terza e così via. Quindi ogni funzione quando viene chiamata ha il suo portafoglio di variabili su cui lavorare, i parametri, con i valori attuali, le variabili locali, il, il risultato ritornato. Sono tutti valori distinti per queste funzioni, per quello che chiam le, chiam le chiamo diverse istanze di questa funzione. Ovviamente se queste funzioni accedono a dei dati globali, a delle strutture dati condivise, vabbè, sarà la stessa struttura dati per tutti. Ma se uso dei variabili locali o dei parametri, questi sono privati di ogni singola invocazione della funzione. Quindi non è la stessa funzione, è una copia, è come se fosse una copia della stessa funzione che però viene chiamata con parametri diversi. O oh, noi siamo abituati a chiamare tante volte una funzione con parametri diversi. Semplicemente fino ad oggi la, prima la chiamavamo una volta, poi quando ritornavo la potevamo chiamare una seconda volta, poi quando ritornavo la potevamo chiamare una terza volta. La chiamavamo molte volte in momenti diversi, in modo disgiunto. Invece adesso la chiamiamo la seconda volta prima che la prima chiamata sia finita. Sono ancora dentro la parentesi graffa della prima chiamata che ho già fatto la seconda chiamata. Questa cosa è particolarmente semplice, però mi, mi permette, come dicevo prima, un'esplosione nella esecuzione del codice. No? Vedremo che è molto facile da questo avere poche righe di codici che però generano una quantità enorme di casistiche. Eh? Eh, quindi questo approccio, adesso, come dicevo, nessuno ovviamente, di lo userebbe per calcolare il fattoriale, no? ma lo possiamo usare per risolvere altri tipi di problemi problemi in cui riusciamo a riformularli sotto forma di divide e timpera, cioè sotto forma di, dato un problema, si può decomporre in sottoproblemi più piccoli, che siano più piccoli o più semplici, e dello stesso tipo. Perché se lo scompongo in due problemi diversi, non riesco a, a ripetere il, me, la, il meccanismo di semplificazione una seconda volta o una terza volta se mi cambia il tipo di problema ogni volta. E poi, cosa che spesso si... Diciamo, si dimentica, trovare un metodo per ricombinare le soluzioni parziali dei sottoproblemi risolti nella soluzione globale. Mi servono questi due passi, dividi e conquista. Dopo che ho diviso e conquistato i singoli sottoproblemi, metto insieme e costruisco l'impero, diceva Giulio Cesare. Quindi, dal punto di vista... Algoritmico è una cosa di questo genere, do un problema P, lo divido in un certo insieme, possono essere due, possono essere tre, possono essere quattro, può essere uno solo come nel caso del fattoriale, l'importante è che siano più semplici e siano dello stesso problema. Poi li risolvo e unisco le soluzioni. Qui devo essere capace a dividerli e devo essere capace a riunire le soluzioni. Dividere il problema e unire la soluzione sono due cose diverse. Questo funziona se le operazioni di divisione e di riunione, divisione del problema e riunione della soluzione, siano operazioni relativamente veloci da implementare, perché se devo fare un algoritmo di ottimizzazione anche per capire come dividerlo, eh, comincia a diventare pesante. Sto cercando in qualche modo, poi lo vedremo sugli esempi, di ribaltare la complessità di risolvere un problema sulla sistematicità con cui lo vado a decomporre. Ciò di cui ci stupiremo quando vedremo i primi programmi ricorsivi è tutto qui. Vediamo del codice in cui non sembra che da nessuna parte si stia risolvendo il problema, ma in realtà lo si sta facendo attraverso questo meccanismo di smontare e rimontare. E quindi ci permette di costruire in modo sistematico, come dicevo prima, delle esplorazioni di spazi possibili di soluzioni. È ad esempio molto facile generare tutti dei percorsi possibili, tutte le permutazioni possibili di elementi, tutte le combinazioni possibili di elementi. Immaginate tutto cioè, il calcolo combinatorio, eh, come si fa a, non solamente a sapere, come dicevo prima, come facevo prima l'esempio delle, delle persone in aula, non solamente quante sono le possibilità, ma quali sono. Mm? Um, un esempio che faremo la prossima volta, ad esempio avete presente il, il giochino del quadrato magico, no? in cui devi disporre dei numeri in un quadrato in modo che la somma dei numeri sulle righe e sulle colonne sia uguale. Ma questo è un problema che matematicamente è un problema di permutazione. Io ho i numeri del quadrato 3x3 da 1 a 9, sono sempre loro, devo semplicemente scambiarli di posto, trovare la permutazione, il riordinamento di questi numeri corretto. E quindi se io riuscissi ad avere un algoritmo che mi genera tutte le permutazioni dei numeri da 1 a 10, che poi sono 10 fattoriale, che è un numeraccio di circa un milione e mezzo, se non ricordo male, ma un milione e mezzo credo che sia per un computer di oggi. Le girano tutte e poi vedo quali hanno la somma dei valori corretti. O tra l'altro per mutazioni mi servono per fare gli anagrammi. Se devo trovare gli anagrammi delle parole, eh, devo capire come poter permutare le lettere al loro interno. Quindi alla fine, molti problemi di ricerca, trovami la soluzione che... Si riconduce a trovami tutti le possibili modi in cui posso presentarti la soluzione e poi alla fine vediamo qual è quello migliore. Um, a livello di codice, a livello di pseudo-pseudo codice, abbiamo una cosa di questo genere. Abbiamo un metodo risolvi, per dire, ipotetico, che riceve come parametro un problema e restituisce una soluzione. Questo metodo risolvi che cosa fa? Beh, innanzitutto dovrà avere un meccanismo per dividere un problema in un elenco di sottoproblemi. Non è detto che ci sia esplicitamente questa lista. Questo è un passo concettuale. Poi a seconda dei casi ce l'ho effettivamente la lista oppure la costruisco solamente man mano che mi serve. Ne costruisco gli elementi man mano che mi servono. Però concettualmente la prima cosa che devo fare quando ho un problema è dividerlo in sottoproblemi. E poi iterando per ciascun sottoproblema, quindi ho uno, due, tre, quattro sottoproblemi, per ciascuno di questi, considero il sottoproblema e chiamo la procedura solve per risolverlo, la quale mi darà una soluzione parziale. Poi voi mi dite, ma attenzione che solve sono di nuovo io, quindi a loro volta questi problemi vengono divisi... Sì, sì, va bene, verranno divisi, ma non ci pensiamo adesso. Adesso siamo dal lato del chiamante. Ho chiamato solve, a cui passo un problema e la solve mi ha promesso che non lo sa risolvere. Poi che da sola non lo sappia, deve a sua volta chiedere una solve più piccola di lei e sarà un suo problema. Il mio problema adesso è che ho dato un problema, l'ho diviso e ho chiamato una, una funzione che è capace di risolvere i problemi più piccoli. Punto. Come sia capace non mi interessa. Se riesce questa funzione a risolvere questi sottoproblemi e quindi avere le sottosoluzioni, il mio lavoro sarà quello di ricombinare le sottosoluzioni avendo la soluzione complessiva. O oh, alla fine se sto cercando di massimizzare una certa cosa, questo ricombinare significa semplicemente fare il max dei numeri che ho ricevuto. Vediamo qual è quello migliore. Qua eh? molto spesso c'è una funzione di costo da, da, da massimizzare. E quindi ho ritornato a queste soluzioni. Quindi io faccio un pezzo solo, faccio la mia parte. Non devo pensare di risolvere tutto in un colpo solo. Faccio un piccolo passettino di dividere e ricombinare. Poi chiederò agli altri, sugli n sottoproblemi che ho creato, di fare ciascuno la propria parte. E le altre funzioni, che in realtà sono di nuovo io, anzi altre copie di me stesso, faranno lo stesso lavoro. Alla fine, non c'è nessuno che lo risolve davvero il problema. Tutti lo dividono dicendo, vabbè, questo qui è abbastanza piccolo, pensaci tu, che sono sempre io. Allora, quando mi sotto il problema più piccolo, dico, vabbè, sì, è piccolo, ma è ancora troppo grosso. Allora lo divido a sua volta, pensaci tu, che sono più piccoli ancora. Fino a quando? Beh, a un certo punto mi devo fermare. A un certo punto mi devo fermare, perché altrimenti l'algoritmo andrà avanti all'infinito. Ma mi fermo per forza, perché se qui siamo in problemi discreti, no? in cui abbiamo dei dati da elaborare, non è che posso dividere all'infinito i problemi, no? Eh, siete in 70 persone da sedere, allora divido a metà sono 35, divido a metà sono, quanto fa, eh, 18, divido a metà sono 9, se divido a metà un po' di volte e poi a 1. E non è che lo divido più questo. Non mi pongo più il problema di dover sedere il braccio sinistro e il braccio destro della stessa persona, no, sono allo stesso posto. Quindi a quel punto il problema diventa abbastanza semplice da poter essere risolto direttamente. Quindi, quando io ho diviso, semplificato, un numero sufficiente di volte un problema, può capitare che il problema si risolva semplicemente guardandolo, tipo 0 fattoriale uguale 1. Ah, ecco il problema lì, la soluzione la so già, perché è già, è già nota. Mi sono ricondotto a un problema abbastanza semplice la cui soluzione sia nota, banale, oppure si possa risolvere facilmente con un metodo che non richiede la ricorsione quindi che ne so se arrivo a fare la permutazione di tre elementi e so che ho sei soluzioni potrei farle direttamente nel codice caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 non c'è bisogno di fare una cosa complicata allora in questo caso vuol dire che nella mia ricorsione prima di fare il passo ricorsivo quel pezzo giallo è quello che abbiamo visto prima Prima di fare la parte ricorsiva, devo sempre controllare se il problema che mi hanno dato a risolvere sia già abbastanza semplice, banale, da poter essere risolto direttamente in modo banale. Se sì, lo devo risolvere, direttamente. Se no, eh, vuol dire che è troppo grosso e quindi metto in atto il meccanismo di, di divisione. E poi mi darà la soluzione. Questo dal punto di vista, diciamo così, dell'impostazione generale teorica. Adesso lasciamo perdere questi numerini qua che li, li riprendiamo più avanti. Eh, Un caso speciale no? degli algoritmi di ricorsivi, dicevamo, serve per esplorare tante possibili soluzioni. Allora qui anziché cerca, l'ho chiamata esplora, e però alla fine il concetto è lo stesso vado a vedere se devo esplorare una serie di percorsi e mi chiedo ogni volta qual è il prossimo passo che posso fare. Quali sono i prossimi passi possibili? 1, 2, 3. Ok, proviamo a fare l'1 e vediamo cosa succede. Oh, vediamo cosa succede vuol dire di nuovo esplorare a partire da, dalla posizione che ho raggiunto dopo che ho fatto il passo 1, ricorsivamente. Ma quello lo lasciamo nella procedura sotto. Poi proviamo a fare il passo 2 e vediamo cosa succede. Poi proviamo a fare il passo 3 e vediamo che cosa succede. Allora, bisogna poi solo fare attenzione quando si fanno questi vari tentativi, che ogni volta che faccio un tentativo, faccio il passo 1, poi vedo cosa succede, chiamata ricorsiva. Poi torno indietro e faccio il passo 2, e vedo cosa succede. Non devo fare l'errore di dire faccio il passo 1 e poi faccio il passo 2 dalla posizione, infatti vado a sbattere, dalla posizione in cui ero arrivato prima. Okay? Quando faccio vari tentativi, perché di tentativi si tratta, nessuno sa qual è il passo giusto da fare, ne provo a fare uno e poi chiedo alla funzione ricorsiva, dimmi cosa c'è dopo. Allora devo sempre ricordarmi di fare un passo di backtracking, si chiama in gergo, cioè tornare indietro. Faccio un tentativo, vedo le sue conseguenze, torno indietro al caso precedente. Faccio il secondo tentativo possibile, vedo che cosa succede, torno indietro. Dove vedo cosa succede, significa a sua volta, quando sono arrivato lì vedo quali sono le alternative possibili. E proverò la prima, proverò la seconda, proverò la terza, proverò la quarta. Lo schema mentale è sempre lo stesso. Si applica semplicemente a problemi che man mano che vado avanti hanno già una parte già risolta, una parte già esplorata, perché sono già dei passi che ho fatto e i passi che rimangono da fare ad ogni livello sono sempre di meno però qui bisogna ovviamente andare al, um, a qualche esempio concreto. Allora, per fare... Um, la vediamo in, in parallelo, questi suggerimenti rispetto all'esercizio. Allora, per uh, farvi un esempio relativamente semplice su cui, su cui ragionare, um, ho scelto questo possibile programmino che trovate già in, parzialmente impostato su, su GitHub, quindi se. ieri sera l'ho già linkato, questo repository, TDP 2019 Tutto Calcio. Adesso non so se nella vostra epoca esiste ancora il Tutto Calcio, eh, ci sono tanti altri metodi di scommesse, però il. Si trattava, perché scommetteva ogni domenica, no, di compilare una, non è stato facile trovare neanche queste immagini in giro, eh, una schedina cartacea su cui scommettevi su quale fossero i risultati delle, delle, delle partite di calcio una volta si giocava la domenica, quindi della domenica. Allora, cosa succedeva? Che quando tu, eh, tu potevi avere quattro tentativi, uno, due, tre, quattro, consideriamolo uno solo. Un tentativo significava prevedere quale risultato ci fosse per ciascuna delle partite quale risultato sarebbe diciamo risultato di ciascuna delle partite ma la cosa carina è che tu potevi indicare che tra bari no non voglio questo è un derby della Puglia non, non mettiamoci in eh, prendiamone un'altra sono tutte partite abbastanza eh, ehm, vabbè dai diciamo bari potevi dire che eh, vinceva il Bari annerendo la casella 1 oppure che vinceva il Lecce annerendo la casella 2 oppure x pareggio oppure potevi annerire più di una casella contemporaneamente questo significa che se io annerisco 1x significa che sto pronosticando che o vince o pareggia quindi in realtà sto in un unico pronostico sto prevedendo due possibili soluzioni. È la stessa cosa, se Bologna e Fiorentina scrivo 1-2, vuol dire che prevedo che o vinca o perda Bologna, però combinato con l'1x di sopra mi fa quattro casi possibili. 1x, 1-2, quindi ho, tutte le, ho tutti i quattro casi possibili. E così via. Cioè, ad ogni riga di questa schedina... Posso prevedere o un risultato secco 1, 2, oppure un risultato multiplo che può essere doppio 1, 2, 1X, X2, basta, oppure un risultato triplo 1X2. Che vuol dire? Non lo so questa partita quindi le butto tutte e tre. Ovviamente il costo della schedina era proporzionale, nel senso che ogni volta che metto una tripla 1x2 il costo di, di giocare la schedina triplica, perché in realtà sto, sto giocando tre colonne diverse, sto facendo tre previsioni diverse, sto moltiplicando per tre il numero di previsioni che faccio. Infatti vincere è facilissimo, no? basta scrivere 1x2 a tutto, paghi eh, 3 elevato a 13 il costo della singola colonna, vinci sicuramente, vinci sicuramente meno di quanto hai pagato, ma va bene, no? eh, tutti i giochi di scommesse sono così. Um, C'è sempre un modo sicuro di vincere perdendo più di quello che hai investito. Ok, allora quello che vogliamo fare noi è supponiamo di avere un pronostico di qualcuno che ha compilato una schedina e proviamo a generare tutte le possibili soluzioni che sono implicate, che sono sottintese in quella schedina. Mm? Quindi qui faccio un esempio più piccolo su GitHub diciamo, supponiamo che una persona abbia giocato una schedina così 1, 1x, x2 con tre partite sole anziché 13 allora questo significa che corrisponde alla schedina 1, 1x che è qua oppure 1, x, x che è la seconda colonna oppure 1, 1, 2 oppure 1x2. Quindi da questo pronostico genero 4 possibili soluzioni. Allora, cerchiamo di farlo, in, immaginiamo come poterlo fare in generale. Quindi ho una schedina con 3 partite, 4, 5, 13, ciascuna delle quali ha un pronostico secco o doppio o triplo e io devo generare tutte le possibili combinazioni. Se io sapessi già che le soluzioni sono quattro perché ho una, una singola e due doppie, ma, ma bastano due cicli for dati, eh? due cicli for uno dentro l'altro, mi danno le quattro combinazioni. Il problema è che io a priori non so né quante profonda la schedina, cioè quante righe avrà, né quante alternative ci sono per ciascuna riga. Adesso nel caso della schedina è un problema più semplice perché al massimo sono tre alternative da provare. In teoria su problemi più generali non è detto di conoscerlo. E quindi l'ipotesi di fare tanti cicli formi dati per provare tutte le buone combinazioni non funziona in generale, perché non so neanche quanti cicli fare, perché non so quante lunghe le schedine in generale. E poi scopriremo che non è neanche un metodo particolarmente furbo, perché non ti permette di fermarti prima quando ti accorgi che la soluzione non porta nulla di buono ma sulla schedina questo non si verifica, quindi non ne parliamo ancora adesso. Allora, come facciamo a implementarla? Dobbiamo ragionare per livelli. Cioè, nella ricorsione un problema, diciamo prima il lo divido e poi lo ricombino. Ok, questa operazione di dividere e ricombinare viene ripetuta tante volte, ogni volta che viene richiamato un livello successivo della ricorsione. Quindi io ho questa cascata di chiamate ricorsive una sotto l'altra, ciascuna delle quali, dicevamo prima intuitivamente, deve essere più semplice, deve affrontare un problema più semplice di quello precedente. Allora, quantifichiamola questa cosa. Che cos'è che risolve ogni livello della ricorsione? devo avere una variabile, un valore, un campo, un passaggio, eccetera, che viene risolto a ciascun livello. Quindi uno può dire, al primo livello della ricorsione, risolvo la prima riga della schedina. Oh, avere risolto la prima riga della schedina, in questo caso è un 1, quindi si risolve banalmente, non significa aver risolto tutta la schedina, perché poi devo vedere, vedere tutte le combinazioni possibili sulla seconda, terza, quarta riga e così via. Però io ho fatto un pezzo, poi delego a qualcun altro di fare il passo, il passo successivo. Il passo successivo sarà, il secondo livello della ricorsione si occupa della seconda riga della schedina. Buon. Quindi noi abbiamo, in questo caso avremo tre chiamate ricorsive. La prima chiamata ricorsiva fa tutti i tentativi possibili permessi dalla prima riga, previsti dalla prima riga della schedina. Per ciascuno di questi poi dirà al secondo livello della ricorsione, pensaci tu da qui in poi. Il secondo livello della ricorsione si vede già la prima riga già, da, già fatta, non ci deve pensare, pensa alle alternative possibili sulla seconda riga e non pensa alla terza perché non è problema suo. Quando ha piazzato un valore possibile tra quelli leciti, quelli corretti, eccetera, eccetera, sulla seconda riga, chiamerà ricorsivamente un'altra funzione che di nuovo sempre lei, che penserà questa volta alla terza riga. La prima riga non ci pensa, la seconda non ci pensa perché sono sopra, ci ha già pensato qualcun altro, e ciò che viene dopo la terza riga non ci pensa. Pensa solamente alla terza riga. Ciò che viene dopo la terza riga, cos'è che viene dopo la terza riga? Niente. Ma se io devo pensare alla terza riga, non devo pensare neanche a cosa viene dopo. Penso alla terza riga e basta. Poi chiamerò una funzione e dirò: Senti tu, pensaci, tocca a te risolvere ciò che c'è dopo la terza riga. Quest'altra funzione guarda, vede che non c'è niente, dice, boh, facile, ho già fatto, non ho niente da fare. Mi hanno dato un problema di dimensione zero e quindi la soluzione è ovvia. Non devo fare niente. Quindi dobbiamo riuscire a parcializzare il nostro ragionamento chiedendoci ogni volta, diciamo, dividendo quello che è, eh, inventandoci come impostare questo meccanismo di ricorsione, come prima cosa affettando il problema in una serie di livelli successivi. Mm. che ne so, se dovessi risolvere un problema su quest'aula io potrei dire che il primo livello è separare sinistra da destra poi il secondo livello potrebbe essere prime file e seconde file poi il terzo livello potrebbe essere colonne pari e colonne dispari ci sono tanti modi diversi, eh, in realtà perché potrei dire che il primo livello è davanti e dietro e il secondo sono sinistra e destra dipende, come voglio prendere un problema che so che è grande e dividerlo in tanti pezzettini affrontando un pezzo per volta. Nel caso della schedina, perché cioè, la formazione del problema è lineare, è una certa serie di caselle una dopo l'altra, tanto vale dire prendo la prima, prendo la seconda, prendo la terza. Sarei potuto partire dal fondo, sarei, avrei potuto dire la prima metà della schedina, la seconda metà della schedina, cioè ci sono tanti modi possibili. Noi, la, la, parte, la cosa più difficile se, solitamente è proprio di immaginarsi come fare ad affrontare questo problema per gradi. E quindi che cosa mi rappresenta un livello? Nel nostro caso un livello mi rappresenta una partita in più che ho posizionato. E risolvere un livello cosa significa? Significa avere una soluzione parziale. Non una soluzione totale. La soluzione parziale sarà una soluzione in cui come dicevamo le prime due partite già risolte ma la terza non l'ho ancora affrontata. Mentre invece quando le ho tutte e tre le partite avrò una soluzione totale, da cui non vado più avanti perché ho già tutto. Quindi dobbiamo immaginarci il problema che si risolve in modo incrementale poco per volta. E se c'è chiaro come costruire incrementalmente un problema, in realtà allora il nostro lavoro è semplicemente quello di dire, poiché ho una soluzione parziale di un certo livello I, come faccio dalla soluzione parziale del livello I a costruire tutte le possibili soluzioni parziali del livello I più 1? Ho un metodo gener generativo per costruire soluzioni. Mi è andato un problema di cui non so nulla. Ok, il primo passo cominciamo a, mettere, a valutare quali sono le alternative possibili per il livello 1. Poi per ciascuna di queste alternative possibili, saranno 2, saranno 7, saranno 800, non mi importa, ne prendo una per volta, faccio un passo avanti, e mi chiedo a questo punto, ok, ho già una soluzione parziale. Il passo precedente mi ha messo il livello 1. Io che sono a livello 2 mi chiedo quali sono tutte le opzioni che ho a livello 2 e risolvo solamente ciò che ho deciso che sia il compito del livello 2 ad esempio la seconda partita in questo caso e vado avanti così il problema della schedina è un problema molto semplice perché le alternative che ne so, della quinta partita non dipendono dalle scelte che ho fatto nelle partite precedenti e quindi la quinta, quando arriverò al livello 5 la scelta sarà sempre 1-2 perché l'utente ha detto così in alcuni casi invece non è così. Pensate al sudoku, in una casellina potete mettere il 3 o non lo potete mettere a seconda di che cosa avete messo prima, e cosa fate? Provo a metterlo qua, eh, poi non va, allora lo tolgo, lo metto là, eccetera, provate varie strade possibili. E ogni volta che fate una scelta, questa ha impatto su quelle che sono le scelte future che potrete fare, cioè sulle usando questo linguaggio, sulle alternative possibili ai livelli successivi della ricorsione. Quindi questo è già un problema più complicato perché c'è un'interdipendenza in tra i livelli. Partiamo da quello semplice. Dopodiché ho un meccanismo, allora, ehm, a livello mentale devo fare lo sforzo di dire immaginiamo una ricorsione con moltissimi livelli. Ovviamente avendo chiaro, bene in testa, qual è il significato che diamo al livello. Mettiamoci a metà di questa ricorsione, sono in un certo livello, il mio lavoro principale è, dato un livello, genero quello successivo. Questa è la parte più difficile, il passo generativo del problema. Dopodiché questa sequenza di livelli non è infinita, ma ha un inizio e una fine. La fine è il caso terminale, quindi cosa deve fare il programma quando ha raggiunto il caso terminale? Fare niente, salvare il risultato, stampare il risultato, fare dei conti, boh, dipende dai casi, vedremo tante casistiche che ricadono in questo schema generale. E poi c'è anche un inizio, qualunque cosa deve avere un inizio. Di solito avviare il livello 0 è diverso rispetto a passare dal livello I al livello I più 1. Devo fare operazioni diverse e quindi tipicamente sarà un codice apposta per avviare la ricorsione dal primo livello. Ma queste due domande, inizio e fine, è meglio porsele dopo che si sia risolto il passo intermedio. Quando pensiamo al passo intermedio dobbiamo veramente fare un atto di fede a Monte e a Valle. A Monte qualcuno di me ha già risolto tutti i livelli da 0 a I-1. Io ci penso a risolvere il livello I perché so che dopo di me qualcun altro ci penserà a risolvere i livelli da I più 1 in avanti. Ragioniamo a sandwich, siamo solamente in quella fetta lì che è la parte più difficile. Una volta fatto questo lo facciamo partire, lo facciamo fermare, anzi è più facile fermare e poi dopo partire. Ok? E quindi mi devo fare una serie di domande ma anche adesso poi riprenderemo su esercizi un pochino più più articolati di queste. No? Quello che vi proporremo è uno schema da usare, adesso prima di metterci a scrivere codice poi vedremo che il codice da scrivere è molto poco, però è molto intenso. No? Ogni riga ha un impatto. E quindi alla fine lo schema della ricorsione è sempre questo: ho una chiamata ricorsiva che ha un certo serie di parametri e poi uno, io quello ho chiamato livello, possiamo chiamarlo come volete, però che sia esplicito, che sia chiaro qual è la variabile che si incrementa o si decrementa, insomma, che però va avanti di uno ogni volta che faccio una chiamata ricorsiva. Infatti vedi che la chiamata ricorsiva sotto ha come parametro livello più 1. Questo è quello che mi tiene la bussola di dove sono arrivato. Quanto in profondità sono nella soluzione. Poi ho il passo ricorsivo, che di fatto è un, normalmente è un ciclo in cui si generano le soluzioni parziali e successo una soluzione parziale si chiama ricorsivamente il, il problema. Dopodiché Spesso c'è un passo di backtracking che dopo che io ho modificato la soluzione per crearne una nuova parziale rimetto le cose a posto, il passo indietro di prima. Ho aggiunto un elemento, lo tolgo, prima di provare ad aggiungerne altri, se no mi si incasina tutto. È come se voi faceste sudoku senza la gomma. Allora, hai messo un numero e poi non lo puoi più togliere, ne puoi solo aggiungere altri, non, non, non, lo so, non lo risolvi. O sei fortunato che ogni mossa che fai è già quella giusta ma non stai, più, non stai esplorando le soluzioni stai sperando in un colpo di fortuna e quindi questo è il passo generativo genero una soluzione, la provo e poi rimetto le cose a posto poi ho il passo di terminazione che dice se il problema ha le caratteristiche di essere un problema terminale allora gestiscilo Qui ho messo do funky, è molto generico, dipende da cosa dobbiamo fare. Stampalo, salvalo, ricordati il suo valore, aggiungilo a una lista di soluzioni possibili. Questi sono i, i tre, tre barra quattro passi principali. Generazione, ricorsione, backtracking e terminazione. Qui in questo pseudocodice ci sono altre due cose che sono un filtro qua e un, un blocco e Always prima, che senso ha? Eh, il filtro serve per dire io posso generare molte soluzioni, ma non, magari non le devo provare tutte, perché alcune non sono valide. Immaginiamo che il nostro giocatore di Totocalcio sia una persona che sa che è più improbabile vincere fuori casa che vincere in casa. E allora non vuole giocare delle schedine in cui ci siano più di 6-2, più di 6 vittorie fuori casa. L'ha scelto, no? È un modo per risparmiare soldi. Dalle mie schedine che ho generato eh, genererebbero un certo numero di colonne, ma io alcune colonne le voglio cancellare, perché secondo me sono improbabili. Allora a questo punto, prima di provare... Ho generato le nuove soluzioni e poi mi chiedo ma verificano anche questa condizione aggiuntiva che mi sono dato? Hanno già 6.2? Se hanno già 6.2 allora non provo ad aggiungere un altro 2. Se invece non ce l'hanno vado avanti. Quindi posso avere dei vincoli che pongo sul problema o sulla soluzione che via via che scendo nella ricorsione vado ad applicare questi vincoli e andano a tagliare un ramo possibile di sviluppo della ricorsione stessa. Tagliare significa risparmiare una chiamata, ma risparmiare una chiamata significa anche risparmiare tutte quelle sotto. Quindi evitare una chiamata in campo ricorsivo significa tanto in termini di tempo di esecuzione. E poi c'è un, un altro punto qua, il punto E, do always. In alcuni casi, anche se vedo delle soluzioni parziali, mi possono interessare normalmente quando sono qui io ho un problema che è parziale ho una soluzione parziale, un problema parziale da risolvere perché se fosse un problema comple completo, terminale, no, andrei a finire, me ne accorgo e vado a finire qua però ci sono dei casi in cui tutte le soluzioni parziali magari sono utili un altro mh, Giochino che mi viene in mente per esemplificare questo, avete presente il gioco delle parole di Razzle, in cui hai delle lettere in una scacchiera e devi comporre delle parole. Allora, lì non hai una lunghezza fissa per le parole. Tu puoi avere parole di una lettera, di due, di tre, di quattro, di cinque, non solo. Quando hai una parola di tre, quella può essere già una soluzione, può essere già una parola valida, ma può anche essere allungata. Quindi tu hai una soluzione che allo stesso tempo sia una soluzione completa, perché è già una parola buona, sia l'inizio di una soluzione che sarà più lunga e quindi è anche una soluzione parziale. Allora tu devi trattarla contemporaneamente come soluzione parziale e quindi usarla per fare ricorsione, e come soluzione completa. Allora questo blocco qui non mi va bene perché qui c'è un return. Se trattato come soluzione completa, return, questo return mi impedisce di fare ricorsione più avanti. Si parla di caso terminale, vuol dire che se è terminale non vado più avanti. Invece posso avere già una soluzione completa, ma non terminale. E allora la devo gestire prima, ovviamente, della ricorsione, ma senza poi uccidere, senza poi uscire dalla ricorsione stessa. Questo è uno schema molto generale. Vedremo 200 varianti di questo schema, perché poi in ogni problema va adattato. Quella parte c'è, non c'è, serve, non serve, a seconda dei casi. Okay? E cosa sono queste soluzioni? Possono essere delle liste, possono essere degli array, possono essere dei set, possono essere delle mappe che via via andiamo a costruire. Più avanti avremo dei grafi, dei percorsi, che via via andiamo a costruire e smontare. Montare e smontare, li monto mentre scendo una ricorsione e li smonto mentre risalgo facendo backtracking. Però cerchiamo sempre di ragionare sul problema cercando di ricondurlo a queste categorie all'inizio è difficile, bisogna avere un po' di pratica, perché poi se ce l'ho chiaro in testa il codice si scrive in un attimo, se comincio a scrivere il codice senza averlo chiaro in testa è un fallimento, quindi quello che vi chiederemo anche in laboratorio le prime volte è scrivilo davvero, prenditi un foglio di carta e prova a ragionare chi è il livello, come fare a generare un livello, quello più uno, eh. quindi level, come lo genero, in cosa consiste il backtracking, eccetera, eccetera. E, quali sono le strutture dati che usiamo per memorizzare soluzioni? Allora, proviamo a applicare tutto questo al nostro caso del totocalcio. Allora, io per non perdere tempo a fare cose banali, ho già preparato delle strutture dati per gestire i dati quindi ho nel, nel, pro nel progetto che c'è già su Github trovate una enum che si chiama risultato che contiene tre costanti 1, 2, x e ho definito una classe schedina che sarebbe la colonna del risultato che altro non è che una lista di risultati di lunghezza n n è un parametro vedendo lo codice noi abbiamo Risultato che è un menu, vedete, una, classe, una classe di tipo enumerazione: una classe che serve per raggruppare un enum e un insieme di costanti eh, con dei metodi per poterle gestire. E li ho chiamati 1, 2, x. scritto così. Queste sono costanti anziché chiamarle 1, 2, 3 o 0, 1, 2. Gli ho dato dei nomi più espliciti. E la schedina: dove è andato tutto il calcio. La schedina, altro non è che una lista di risultati, quindi è un attributo che ho chiamato colonna, che è una lista di risultati. Quindi queste sono le soluzioni che abbiamo visto nel progetto. Questa colonna qui è un oggetto di tipo schedina, il cui attributo colonna è una lista di tre risultati, il primo risultato 1, il secondo risultato 1 e il, il terzo risultato x questa seconda colonna è un'altra schedina la terza colonna è un'altra schedina eccetera l'ho chiamato forse male, avrei dovuto chiamarla colonna questo, questa classe ma ormai è così questa è la soluzione quindi la soluzione vera del nostro problema sarà una lista di schedine, ciascuna schedina è una colonna, cioè una lista di risultati risultato singolo mentre invece il pronostico la previsione È un insieme di valori, un insieme di risultati possibili. Quindi il mio, quello che ho chiamato, pronostico, cioè ciò che l'input, ciò che l'utente sceglie, ciò che l'utente seleziona, è anche lì una lista, di, una colonna fatta non di risultati, ma di previsioni. Dove la previsione può essere un risultato singolo, doppio o triplo. Ok? Quindi sono diverse queste due classi. Questa classe di sotto è una colonna con dei valori fissi. Quella classi sopra è una colonna con dei valori che su ciascuna riga possono essere singoli, doppi o tripli. E come faccio? Vabbè, questi valori singoli doppi o tripli sono gestiti da questa classe previsione. Qua. Che altro non è che un insieme di valori. Ok? Per vederle all'opera, se vado a prendere il programma di test di schedina io posso pensare di creare una nuova schedina, il parametro è il numero di righe che avrà, e a questa schedina aggiungo dei risultati, risultato .1, questa è la sintassi per prendere una costante 1 dall'enumerazione che si chiama risultato. Quindi aggiungo 1, 1, 1, 2, 2, 2 x, x, x 1, 1, 1, 2, in totale ne ho 13. E quindi poi la posso stampare, quindi viene una fuori cosa di questo genere che toString gli dà un'apparenza più facile da leggere che non leggerlo in colonna, questa è la, è la singola schedina. Ok? Una. E si crea semplicemente aggiungendo, mettendo dentro i vari risultati. Quello della prima, seconda, terza, quarta riga. Mentre invece la classe pronostico, anche lei ha di fatto una lista in cui posso aggiungere via via delle previsioni, non dei risultati direttamente. Una previsione che cos'è? La previsione è un insieme di due risultati, tre risultati, un risultato solo, dentro o dei set. Quindi di questo pronostico, di questo pronostico la prima riga... Avrà una previsione di due risultati possibili, che contiene due risultati possibili. La seconda riga avrà un'altra previsione, 1x, che contiene due risultati possibili. E quindi se eseguisti questo programma di prova verrebbe fuori che questo pronostico è 2,1 per la prima riga x1, x21, x21. Quindi se noi volessimo fare espandere questo pronostico nelle la lista delle schedine corrispondenti, quante ne avrei? Ebbene, avrò 2 per 2 per 2 per 2 16. Ho 16 espansioni possibili di questa schedina, se non applico altri vincoli. Allora, come faccio a generare questa espansione? E qui comincia il lavoro. Creiamo una classe. Che fai? vuole. Allora, apri, nuova classe, espandi e qui dentro inseriamo il metodo di espansione. Allora, rispondiamo alle domande che ci siamo fatti prima, l'abbiamo già detto, il livello della ricorsione è uguale alla singola partita. Quindi se ho livello uguale a 0 significa che ho una schedina con 0 risultati. Livello uguale a 1 schedina con uno risultato e così via eccetera eccetera è vero che la schedina è da 13, è sempre da 13, sì, quella finita, la soluzione completa è da 13, le soluzioni parziali che costruiamo un pezzo per volta saranno parziali, quindi avranno solamente il primo, i primi due, i primi tre, eccetera, risultati. Quindi noi abbiamo la nostra procedura espandi che riceverà in ingresso che cosa? Un problema da risolvere già parzialmente risolto. Quindi il problema da risolvere che cos'è? È il pronostico, no, la classe pronostico, questa classe qui che ci dice che cosa mi ha dato l'utente. Poi riceverà una schedina già parzialmente compilata della soluzione parziale a cui sono arrivato finora, a cui i livelli precedenti sono già arrivati. Parziale. E poi ovviamente il livello a cui sono arrivato. Quindi questo mi sta dicendo, guarda, c'è questo problema da risolvere. Tu sei a livello 5, quindi ti passo una schedina che contiene già quattro previsioni. Se sono a livello 5, devo produrre la quinta previsione. Ok? Quindi qui, qui ci si incasina sempre col più o meno 1, eh? un valore in più, un valore in meno. Allora, chiariamoci, diciamo che se ehm, parziale, l'oggetto parziale contiene già livello meno 1 valori. E quindi questo, questa procedura io devo aggiungere o determinare il valore, ehm, diciamo schedina, parziale, parziale di livello. Se il livello è 3, Sarà, visto che parziale, poi alla fine sono liste, no? Liste, gli elementi nella lista li contiamo a da 0. Se è livello 3, avrò parziale di 0, parziale di 1, parziale di 2, che sono 3. No, allora ho sbagliato. Eh, così. La lista parziale contiene già livello valori, che sono messi nelle posizioni da 0 a livello meno 1. Quindi se il livello è uguale a 3, io ho già una schedina parziale con tre soluzioni che sono nella posizione 0, 1, 2. Io devo mettere il quarto valore che è nella posizione 3. Questo è un modo di ragionare, poter ragionare sempre col, valore, col livello meno 1 rispetto a questo cambierebbero un po' le cose. Ma me la trovo più comoda sapendo che il livello mi identifica anche qual è la casella che devo riempire. Sulla base del pronostico, della previsione, nel pronostico corrispondente. Quindi a livello 0 riempirò la casella 0 prendendo la previsione 0. A livello 1 riempirò a livello 1 prendendo e espandendo le previsioni a livello 1 e così via. Cosa mi serve per generare le soluzioni possibili a livello 3? E mi servono le, i pronostici della riga, della quarta riga, che è quella in, in, in la posizione 3. Quindi ho già livello valori e determino quella, quella successiva. Quindi determino, devo determinare parziale di livello, che sarebbe cioè la livello più unesima riga. È normale starci mezz'ora e uscire con mal di testa su questo passaggio qua. fatto Ho capito questo, e non ho detto che lo si capisca al primo, al primo giro, è tutto in discesa, più in discesa. Quindi mi danno una soluzione parziale, mi hanno detto, guarda, prima qualcuno ha già fatto delle cose, tu per favore, mettimi a posto la posizione 5. Ok, metto a posto la posizione 5. Quindi vado a vedere quali sono le previsioni eh, che devo considerare. P è il pronostico. Il contiene tutte le righe. Io vado a prendere la riga su cui devo lavorare io, che è quella indicata dal mio livello. Alla prima chiamata di questa cosa qua, livello è uguale a 0, e quindi c'è scritto previsione, è uguale p.get di 0, ottimo, la prima riga. Il primo elemento della lista. Ma adesso non siamo sulla prima, nella prima invocazione, ci immaginiamo di essere in un'invocazione successiva all'interno, già più avanti. E quindi questa previsione che cos'è? È un insieme. Ricordiamoci che la classe previsione non è, gestisce un insieme, un set di valori. Quindi, quali sono i tentativi che posso fare a questo livello? Eh, sono tutti i valori presenti in questo set. Quindi io posso provare i vari tentativi le varie alternative, semplicemente iterando tra i risultati che ottengo dalla previsione. GetValore mi dà il set, mi sono un set di risultati. Io itero su questo set estraendo un risultato per volta. Quindi, se quella riga lì c'è scritto 1x questo cicloforo verrà eseguito due volte, la prima volta con risultato uguale 1 la seconda volta con risultato uguale x. Quello che dicevamo, a un determinato livello, capisco quali sono i prossimi passi che posso fare, che il problema mi chiede di fare. Li ho estratti dal pronostico che sono andato a vedere la quinta riga, la quinta riga mi sono andato a chiedere quali sono i risultati che il giocatore aveva previsto come, quinta, come risultati possibili per la quinta partita? 1x, ok. Proviamo con 1, proviamo a mettere 1, proviamo a mettere x. Quindi di fatto a questo punto provo ad aggiungere R alla soluzione. Quindi ho una soluzione parziale, faccio una soluzione parziale con un pezzo in più. Quindi nella mia soluzione parziale posso aggiungere, eh, c'è un metodo put su questo? No, metto un add, va bene. L'elemento r. Quindi avevo una soluzione parziale che aveva solamente quattro elementi, ne aggiungo un quinto. e ho finito ciò che devo fare al mio livello perché lo, lo scopo del mio livello è raggiungere un elemento in questa posizione scusate, qua un parziale di livello ne avevo già meno uno e eh, ne ho aggiunto uno questo è l'add della lista normale, non è un metodo strano e quindi posso andare avanti e fare ricorsione dicendo adesso puoi espandere da qui in avanti lo stesso problema la stessa schedina parziale, livello più 1. Io ho aggiunto un 1, da qui in poi non è più a far mio, qualcun altro provi ad aggiungere sotto. Ovviamente, dopo che ho aggiunto, devo togliere e quindi. Dopo che ho aggiunto un elemento, prima di aggiungere quello successivo, no, ho aggiunto 1, poi aggiungo x, però x non devo aggiungere dopo l'1 che avevo aggiunto prima, devo togliere l'1 e poi mettere l'x. L'idea è che quando io provo, qui c'è scritto prova, le alternative, dopo che ho provato una cosa devo lasciare le cose esattamente come le avevo trovate, come in bagno. faccio tutte le prove che voglio, tutti i miei lavori che devo fare e poi alla fine, quando, quando arrivo alla graffa chiusa, la soluzione parziale deve essere uguale come era prima. Questa è la promessa che faccio alle procedure che vengono prima e dopo di me. Questo è il cuore. Ovviamente non vado avanti all'infinito così, prima o poi questa ricorsione si dovrà fermare. E quando è che si ferma? Beh, si fermerà quando il livello è tale per cui il pronostico è stato esaurito. Io eh, ad ogni livello vado a prendere un, una diversa casella di, del pronostico P. Quindi prenderò P di 0, P di 1, P di 2, P di 3, man mano che scendo una ricorsione ma a un certo punto il pronostico finisce quindi se mi metto davanti a tutto no, però prima di questo se il pronostico ha 13 colonne cioè scusate, 13 righe io posso fare da p di 0 p.get 0 a p.get 12 13 non va bene non voglio prendere una bella eccezione qua quindi controllo prima se per caso il livello fosse già arrivato alla fine del vettore P, io avevo messo un get n, quindi se n sono 13 e il mio livello è 13, non va bene, perché se ho 13 posizioni vanno da 0 a 12. Quindi la dodicesima è già stata messa, scusate, la tredicesima, cioè in posizione 12, è già stata messa. Quella in posizione 13, che sarebbe la quattordicesima, non va fatta. Allora in questo caso vuol dire che la mia soluzione parziale è in realtà già una soluzione totale, sono arrivato in fondo. Adesso non abbiamo tanto tempo per sapere cosa farcene, stampiamola. E, e basta scusate return e non andare avanti potrei mettere un else ma non avevo voglia di fare un altro, un altro paio di, di graffe e non devo più andare avanti ad aggiungere elementi a questa schedina Allora, questo metodo qua è il metodo che permette di andare avanti in nel passo generale, che è qua, e il passo terminale, che è qua. Al primo passo, cosa succede? Al primo passo c'è bisogno di qualcuno che la chiami, passandogli un pronostico, una schedina vuota, creata ma vuota, e un livello uguale a zero. Se non gli passo 0 e non gli passo una, una schedina con 0 elementi, questa cosa qua non funziona. Allora sempre è sempre meglio non fidarsi del main o del chiamante che mi, che mi, chiami, la prima, che mi chiami correttamente l'invocazione della prima chiamata ricorsiva. Di solito si mette sempre una, una funzioncina di comodo davanti. Quindi questa qua che ho scritto public la faccio diventare privata, dicendo attenzione che la ricorsione... è è difficile, me la gestisco io e come public chiamo un expandi pronostico che riceve solamente il pronostico come parametro e questa classe qua chiarirà una nuova schedina con dimensione massima pari alla dimensione massima del pronostico, e a questo punto chiamerà la funzione espandi, quella privata, eh, passando il pronostico, la soluzione parziale che ho appena creato è 0 come livello. Quindi la funzione ricorsiva che ha bisogno di tutti i suoi bei parametrini per poter lavorare i livelli viene chiamata da una funzione mia che ha un'interfaccia esterna più semplice. Chi deve chiamare questa funzione non deve capire nulla. Il problema da risolvere è questo, to. Allora, vediamo se funziona. No, Abbiamo scritto sì e no 10 righe di codice. Eh? Ci sono tanti commenti, tante righe bianche, e alla fine sono 40. Come dicevo, molto dense. Allora, andiamo a prendere il test pronostico, in cui stampava questo. Dopo che ho stampato il pronostico, proviamo a farglielo risolvere. Quindi, diciamo, istanziamo una classe espandi e chiediamo a questa classe di espandere il pronostico e vediamo cosa fa, scommetto che da un'eccezione, però magari no, ah, che peccato, ha funzionato, sarebbe sì, stato più interessante vederla debuggare, allora questo era il pronostico e queste sono le stampe Adesso è brutto da vedere perché tu chiami un metodo e lui ti stampa roba sullo schermo, no? sulla console. In realtà questo metodo dovrebbe restituire una lista di soluzioni, lo facciamo con calma, questa è la parte facile. E poi me ne stampo io, non le faccio stampare a lui, dentro la ricorsione. Però queste sono soluzioni 2XXX2, XX, vedete che lui lavora partendo dal fondo, la ricorsione è così, faccio il primo tentativo tra quelli possibili, poi ricorsivamente faccio il primo tra quelli possibili, il primo tra quelli possibili, il primo tra quelli possibili, in fondo il primo tra quelli possibili, solo quando arrivo al caso terminale faccio il secondo tra quelli possibili dell'ultimo livello, poi eventualmente il terzo tra quelli possibili dell'ultimo livello, dopo che ho provato tutti quelli dell'ultimo livello torno al penultimo livello e provo la possibilità successiva del penultimo livello, su questa proverò tutti quelli possibili dell'ultimo e così via. Quindi vedete che le prime, i primi numeri cambiano più lentamente, gli ultimi numeri cambiano più rapidamente perché no, eh, lavora sull'ultimo numero e poi solo quando esaurito tutte le possibilità sull'ultimo numero lo cambia sul penultimo, un po' come il contachilometri della macchina, no? quando è arrivato a zero la cifra dell'unità scatta quella delle decine. Eh? E questo è un contachilometri un po' strano. Se vi può aiutare, non so se vi aiuta o se la complica, vi faccio solo vedere cosa succede dentro la funzione. Cioè, se noi lanciamo questa cosa in debug, cosa succede? Quando chiamo la funzione, bella Espandi pronostico ha chiamato espandi, e sono qua, livello uguale 0. Vado avanti, mi dà la previsione che è un array che contiene 2,1, cioè il primo livello, e estrago due possibili risultati. Lo metto nella soluzione parziale, parziale adesso non non conteneva nulla, infatti mi dà un'eccezione quando cerca di stamparla, ma dopo che l'ho stampata mi dice che contiene la soluzione 2 la previsione era 2-1 e ho aggiunto il 2, che è il primo elemento alla soluzione parziale poi chiamo espandi adesso entro dentro la chiamata guardate qua il main ha chiamato espandi pronostico, che ha chiamato espandi? che ha chiamato di nuovo espandi. Siamo nel secondo espandi con livello 1, non più 0. Andiamo avanti. Le soluzioni possibili qua sono 1x, questa variabile è diversa da prima. Quella di prima era 2,1, quella sotto è 1x. la provo ad aggiungere e ricorsivamente faccio un'altra chiamata ancora e qui si aggiungono espandi, chi chiama espandi, chi chiama espandi qui sono a livello 2, cioè la terza chiamata ricorsiva e così via okay? se ci aiuta a visualizzare, a cercare di visualizzare cosa sta succedendo abbiamo tante chiamate che si impilano una sull'altra e l'unica che fa realmente del lavoro è l'ultima che stampa il valore. Tutte quelle prima fanno solamente, mescolano le carte. Ah, questi sono i valori, prova questo, prova questo, prova quest'altro. Prova, metti, togli. Ma il lavoro vero lo fa solamente l'ultima chiamata. Che però si trova già, grazie al rimescolamento delle carte delle procedure precedenti, dei livelli precedenti, si trova già bella che pronta la soluzione fatta. Che abbiamo costruito un pezzo per volta senza neanche pensare. Abbiamo semplicemente valutato, provato, tutte le varie alternative. Ok? Allora, passeremo due settimane a fare esercizi di vario tipo, sempre su questa tematica qua, per cercare di digerirla un po' bene.